Oggi vi faccio vedere come impostare le tariffe direttamente dal calendario del sistema di booking che stiamo trattando. Hai una struttura ricettiva, un bed and breakfast, un agriturismo, un hotel? E vuoi riuscire ad organizzare meglio le tue prenotazioni e dunque ottimizzare il tuo lavoro? Noi possiamo aiutarti a implementare un sistema di booking integrato nel tuo sito web e che lavori unitamente ad un channel manager in modo tale da poter sincronizzare tutti i tuoi canali come ad esempio Expedia, Booking, Airbnb, Agoda. Così via sia che tu lavori con joomla che con wordpress se vuoi approfondire l'argomento chiederci informazioni o chiedere il nostro supporto nei commenti sotto il video trovi il modo di contattarci le tariffe per ogni periodo dell'anno si possono impostare anche tramite pricing Rates Overview. In questo caso avremo un calendario nel quale possiamo impostare determinate tariffe. Allora, innanzitutto possiamo scegliere la stanza, ma qui possiamo anche aggiungere tutte le altre stanze in modo tale da poter avere una panoramica completa su quelle che sono le tariffe delle stanze. Allora posso decidere che, ad esempio, la camera deluxe per due giorni, quindi il 10 e l'11, abbia una tariffa diversa. Posso definire qui la tariffa, posso anche definire il numero minimo di notti prenotabili e qui posso automaticamente trasmettere il prezzo al nostro channel manager nel caso in cui avessimo un channel manager così come ce l'abbiamo su questo sito. E basta cliccare su applica e così via. Quindi è molto semplice, seleziono le date di cui voglio cambiare, la tariffa e definisco il nuovo prezzo. Thank <music> you.